Questo è un messaggio per i ragazzi, per tutti i ragazzi, e anche per chi dentro ha ancora la vita di un ragazzo. Ah, ah! ah! Questa è la vita, non permettermi a nessuno di negarvela, non permettete a nessuno di togliervi il respiro, non permettete a nessuno di non toccarvi. Voi siete la vita, voi siete la primavera, voi siete la primavera. La vita non esiste senza di voi. Voi dovete ergervi, voi dovete trasgredire, voi dovete ribellarvi. Non permettete che nessuno abbia il controllo su questa vita che deve riemergere. Questa è la primavera. Voi siete la primavera. Non c'è una ragione che possa impedire alla vita di erompere, Io so come vi sentite, io so la confusione, io so la paura, io so la rabbia, la depressione. Ascoltate dentro di voi, perché la risposta è nella vita, nella vita che emerge dentro di voi. Voi siete la primavera, non dovete permettere a nessuno di imbottirvi di robaccia perché state male, perché il motivo per cui state male è perché non vi è permesso esercitare la vita. Voi siete la vita, voi siete la primavera, uscite, toccatevi, baciatevi e date vita a questo mondo dove sentirete che le persone vi parlano con la paura, la paura, la paura uccide la vita, costoro stanno morendo, i chiacchieroni della paura stanno morendo, sono semivivi, vivi, semi morti. Voi dovete uscire, dovete vivere, dovete toccarvi, dovete gioire, dovete ballare. Vostra è la vita, vostra è la primavera, voi siete la primavera. Non permettete a nessuno di fermare tutto ciò. Perché se si ferma questo, si ferma la vita. Voi siete immortali. L'immortalità che sentite dentro è la verità che poi quando si passa, oltre si dimentica. Tutti i vostri tutori, i vostri tutori, sono storditi perché hanno dimenticato l'immortalità che non è quella del corpo, è altro. Quella che voi sentite e rompere adesso, che avete gli anni per sentire questo, è la vera immortalità, quella che va oltre il corpo, quella che ti fa sfidare, quella che ti fa trasgredire, quella che vi fa ribellare perché sentite che la vita non può essere fermata! La vita non può essere fermata! E allora agite la primavera, siate voi la primavera. Lo capite che non c'è nessuno che vi può fermare, nessuno vi può fermare, perché voi siete l'essenza stessa della vita e avete delle protezioni che non potete nemmeno immaginare, ma dovete dire basta, basta tutta la vostra confusione, tutta la vostra rabbia, la vostra depressione. È solo perché non potete agire la vita. La vita va agita. Deve essere lasciata sbocciare. È una primavera. Voi siete la primavera. Non permettete a nessuno di chiudere questo. Vi adoro, ragazzi. Andate e ribaltate questo mondo.